Alle nostre spalle quello che il pubblico televisivo europeo, possiamo dire, conosce come il castello di Elisa di Rivombrosa. In realtà siamo ad Agliè, questo è il castello ducale ed è uno degli argomenti del venerdì dal sindaco con il primo cittadino di Agliè, Marco Succio, che ci ha raccontato la carta d'identità della sua comunità e come questa comunità valorizza i suoi beni storici e architettonici. Aglie è un comune di 2600 abitanti, situato al centro del Canavese, un comune che ha una storia importante, un comune che ha radici nel Medioevo e ha da poco compiuto mille anni dal, diciamo, dal primo documento in cui compare il nome di Agliè all'epoca alladium eh, su un documento scritto ritrovato. Un territorio che si sviluppa diciamo, al, all'estremità della Morena Ovest, della collina morenica dell'anfiteatro morenico di Ivrea, eh, quindi è una parte pianeggiante, eh, agricola e una parte collinare dove da un punto di vista agronomico eh, viene eh, coltivata la vite. Infatti noi siamo territorio in cui si produce l'erbaluce di caluso che insieme al torcetto di Aglie eh, sono i nostri due diciamo, prodotti tipici più, più conosciuti. L'agliè è stata prodotta Olivetti Lettera 22, la più celebre macchina da scrivere al mondo che è esposta anche al Museo d'Arte Contemporanea di, di New York, ha ricevuto il premio compasso d'oro come oggetto del secolo eh, ed è stata prodotta negli stabilimenti di Alie. Un grande orgoglio che quest'anno tra l'altro abbiamo celebrato con i 70 anni dall'inizio pro, della produzione di questo, di questo oggetto. Guido Gozzano è stato il nostro concittadino più illustre, il padre del crepuscolarismo, eh, il poeta italiano più tradotto al mondo, che chiaramente avendo radici ad Agliè non può che inorgogliere tutti noi. Ricordiamo che ad Agliè è presente Villa Meleto, che era il luogo emblematico, il luogo diciamo, di residenza prevalentemente estiva di Guido Gozzano, ma oltre Villa Meleto ci sono tantissimi luoghi che eh, si ritrovano nelle sue opere. Sicuramente oggi è uno dei principali motivi di attrazione eh, turistico-culturale del nostro territorio. Il Castello Ducale di Aglie è il nostro principale polo attrattore ovviamente, diventato di proprietà dello Stato nel 1939, e monumento nazionale, eh, anche grazie al cinema ma soprattutto anche grazie al processo di valorizzazione messo in atto dal, dal Ministero della Cultura, attraverso chiaramente le sue emanazioni, le, le varie direzioni che si sono susseguite negli anni, eh, è, diciamo, è stato eh, promosso un processo di valorizzazione che ha incrementato la notorietà di, di questo bene. Mm, oggi il Castello d'Aliè naturalmente è un po' punto di riferimento eh, non solo del territorio alla diese evidentemente, ma di, eh, anche del territorio circostante. Negli ultimi anni. È in, diciamo, è in corso un processo di valorizzazione territoriale congiunta intercomunale per cercare diciamo, di fare sistema e lavorare insieme per incrementare quello che da solo è sicuramente un elemento di spicco ma non sufficiente per un'attrattività turistica. Per questo motivo nascono dei progetti intercomunali come Tre Terre Canavesane, che è il nostro fiore all'occhiello insieme ai comuni di San Giorgio Canavese e Castellamonte. Insieme a questo sono nati anche altri progetti, tipo ad esempio il progetto della Morena Ovest, che è un progetto che invece eh, punta alla valorizzazione eh, del territorio più da un punto di vista sportivo, per le attività outdoor, per le attività diciamo, legate al mondo naturalistico. Ecco per chiudere, quanto è facile e quanto è difficile fare il sindaco di Aglie, un uh, comune che ha così tanta storia da valorizzare. Fare il sindaco è un'attività, se vogliamo, difficile, perché è un'attività complessa, ma diventa estremamente facile quando la si fa con entusiasmo, quando si intravede una prospettiva di crescita vera e quando eh, si capisce di poter in qualche modo incidere in questa prospettiva di, di crescita.